amiche cari amici siamo in streaming vediamo se c'è l'audio vediamo se si ascolta qualcosa si dovrebbe ascoltare ma ah, ecco Passiamo alla chat e vi domanderò nella chat se mi ascoltate. Ciao Giorgio, dimmi se c'è l'audio. Ciao Rime, bacia, hello, hello, dear friend. I am uh, very well. Thank you, Rahim. bacha ciao, san. Ieri ti ho chiamato. C'era fla Flaco. Sì, ma non lo sapevo perché erano due o tre giorni che non accendevo il cellulare. E quindi non, non ho letto i messaggi di Instagram. Ah bene, sono contento che si sente. Benissimo. Very well. Today we spoke about uh, facebook uh, telegram and instagram blackout oggi vi voglio parlare della caduta mondiale di uh, facebook instagram e, e whatsapp Che poi oltretutto grazie Gio scano per promuovere questa questa live oltretutto eh, la caduta dei, delle reti sociali di mark zuckerberg ha fatto anche cadere altre reti sociali perché tutti si sono riversati si sono riversati tutti in telegram si sono riversati tutti in telegram in massa e anche in twitter ed è stato ironico vedere come i, i gruppi di mark zuckerberg facebook instagram e whatsapp abbiano dovuto comunicare eh, i loro inconvenienti di servers eh, attraverso la concorrenza attraverso twitter che si saranno leccati i baffi quelli di twitter quale occasione ghiotta per fare vedere che twitter funziona meglio sì lo so giorgio scano oggi vanno tutti bene I social però intanto quello che ci ha perso mark zuckerberg perché molti titoli scadevano proprio il giorno del collasso e poi chi chi è che vuole rinnovare dei, degli investimenti in un'azienda che ha dei problemi avrà perso anche degli investimenti non gli è andata tanto bene chissà se la colpa è veramente di un errore interno avrà licenziato un bel po di gente perché gli hanno fatto un errore non da poco capito e se è stato un errore tecnico invece eh, vuol dire che, che insomma gestisce quasi il monopolio della comunicazione mondiale e, e che scopriamo che, che che ha degli inconvenienti di quel tipo è veramente una cosa una cosa molto grave sì infatti ma youtube andava sì comunque mia madre mi sembra uno o due giorni fa quando è successo questa cosa qua che non mi ricordo quando è successo è andata in banca ed è saltato il sistema De non c'era sistema neanche cellulare, non, non so perché. Io ero da Flavio, ti aspettavo da Flaco. Sì, sì, ma io ti ho detto io. Eh, ieri, no, o l'altro ieri, è, è da due o tre giorni che non accendevo il cellulare e quindi non, non sapevo questa cosa. E oggi cercherò di esserci sempre alle 20:30 da Flaco. Sì, sì, 5 miliardi di danni eh, erano bloccati i server perché loro gli hanno fatto della manutenzione. Non so che cosa, però, eh, 5 miliardi di danni e eh, non soltanto immediati in pubblicità ma anche in tutti gli investimenti che magari non attualizzeranno allora voi che ne pensate ve lo chiedo a questo minuto che già sono passati sei minuti con 54 eh, voi cosa ne pensate dell'accaduto non solo a quanti mi seguono ma a, a quanti guarderanno questa live dopo mi raccomando condividete questa, questa live affinché anche altri possano commentarla E poi eh, vi invito a iscrivervi nella rete sociale nella quale mi state guardando, che sono almeno eh, 5 più 3 fa 8. Non le nomino perché molte volte sono incompatibili tra di loro. Io infatti ho pensato prima a vera gente dipendente. Eh sì, ci sono molti dipendenti dalle reti sociali o nelle reti sociali, dipende dal punto di vista. Pure YouTube andava stento e succede Giorgio Scano che la gente appena visto che non poteva caricare materiale nelle, eh, nei siti sociali di Zuckerberg ha scelto eh, dei siti alternativi. Addirittura in Vimeo, Dailymotion, eh, Telegram, ovunque potesse e chiaramente eh, pensa miliardi di utenti che decidono di passare altre reti sociali, magari aprendo simultaneamente degli account che non hanno mai avuto in Telegram e collassa tutto. È, un, è, è una caduta, effetto domino. Ciao, Gaitano non c'è. Allora facciamo che non ci sei, gano. Ma andare da Montefiore e poi rinnegare l'iscritto ricambio è pari all'ipocrisia massima ma, massimale umana. E, e c'hai ragione e, e c'hai ragione. Il fatto è che io vado più che altro andavo durante tutto il 2020 per, eh, per poter interagire con qualcuno eh, sembrerà strano ma ma succede che siccome nelle mie live non partecipava molta gente ma c'è ragione gaetano non c'è perché io guarda durante tutto il 2020 e non soltanto per fare scritto ricambio guarda che ti guardo dammi like che ti do like commenta eccetera ma guardavo i video di molte persone che mi arrivavano le notificazioni a centinaia però eh, c'è una che gioca con dei videogiochi non so se la conosci sempre lo stesso una simulazione che non mi ha quasi mai ricambiato eppure si lamentava nel gruppo nella family perché io io io non, non ero attivo e ogni tanto lanciavano contro gli altri insinuazioni del tipo quelli che non sono attivi bisognerebbe bannarli escluderli dalla family e, e montefiore che diceva ah, ah, ah, io lo so io lo so che ci sono degli squaletti Gli squaletti ma veramente sono tutti squali lì dentro, perché io l'unico eh, che guardavo i video di tutti e commentavo, addirittura tenevo acceso perché io avevo e continuo ad avere questo bellissimo cellulare, il Motorola Moto X seconda generazione che mia madre mi ha regalato a fine 2015 che è del 14 mi si riscaldava la batteria, lo dovevo caricare siccome c'ha appena 2600 microamper, eh, lo caricavo due o tre volte al giorno per guardare i video di tutti, ma non arrivavo neanche a guardare i video di tutti quelli della community. Poi per fortuna a, a luglio 2021 YouTube mi dà 98 dollari e io anche risparmiando perché non ho voluto spendere tutti i soldi, mi ho comprato eh, questo. Eh, Motorola Moto E7, E 7 i Power non ho neanche preso la versione di gamma bassa E7, ho preso le 7 i Power e risparmiando mi è venuto bene. Perché questo, al contrario delle 7, che c'è 48 megapixel di camera principale più due di macro che la camera macro non serve a niente, solo per fotografare oggetti molto piccoli da vicino questo cellulare al contrario delle sette le sette i power ha 5 5000 microampere di batteria in pratica se lo accendo alle 10 di sera rischio di fare le 5 del mattino ma ormai non seguo quasi più nessuno della community a meno che non guardino un mio video e lo commentino allora io ricambio perché eh, io voglio appunto ricambiare non voglio essere il primo l'unico a fare un passo in avanti perché altrimenti resterò sempre io a, a diciamo a a fare un passo in avanti a guardare video in un giorno anche di 100, 100 video di 30 40 50 persone siamo in 80 credo nella family Quasi nessuno che ricambia, pure cambiano dopo settimane e, e non si ottiene quell'effetto desiderato che poi dicono che non funziona: quello di avere 100, 200, 300 visualizzazioni la prima ora. Esce un mio video, eh, niente. E, esce il video di qualcun altro, tutti gli altri si lamentano. Sembra che facciano comunela comunella. Come Sembro quasi un complottista a parlare o oh, tutti quanti si vedono tra di loro ma non vedono i miei video. Non andava neanche Instagram e eh no perché Instagram è del gruppo Zuckerberg. Giorgio, lo chiedo a te: ah. hai capito Giorgio? Ti ha fatto una domanda Gaetano, non c'è lasciate like dice giorgio ho pensato alla gente che ci lavora anche da casa con internet in vari settori e eh, la vita di oggi qua non si leggono gli emoji allora gattano non c'è ciao sant'entrisa so che tu non ti fai problemi ammetterlo per questo lo chiedevo a giorgio scanu che pecca di coerenza ciao caro amico ciao carissimo angelo conte adesso mi seguite in tre e non so magari eh, la gente sola eh, fa iscritto ricambi per avere qualcuno che la segua marie non è che che pecca di coerenza ma a volte la solitudine pure io sono d'accordo benissimo io dico che i programmi come io metto così tutti insieme cresciamo su youtube ma non è in riferimento necessariamente al fatto che bisogna iscriversi ma mantenersi in contatto comunque è una cosa interessante che io vi voglio consigliare a voi quattro che mi seguite e non so se altri lo vedranno dopo è un consiglio vero per crescere su youtube disinteressato ed economico vediamo se vi può interessare io ho iniziato a da marzo 2021 a tradurre pure eh, a, a, a, a sottotitolare pure dei miei video molto vecchi di 7 8 anni fa a 130 idiomi la prima settimana ho avuto 444 richieste in inglese non so per quale video ma della durata di 30 secondi inglese generico una sola richiesta in vietnamita ma è durato si vede che io avevo tradotto sottotitolato una live che durava quasi due ore c'è 144 minuti o oh, non so 40 minuti non so quanto solo la richiesta in un idioma una richiesta in vietnamita quindi se voi Potete sottotitolare tutti i vostri video anche quelli più vecchi eh, avrete molte più visualizzazioni e non importa che non ci sia nulla da tradurre da sottotitolare o che youtube non riesca a creare un, una sottotitolatura in italiano perché io alcuni video nei quali eh, non parlo, non si ascolta voce umana, in altri invece non mi, mi, mi sottotitola a me ma al televisore che c'era un programma televisivo. Comunque, in molti video dove non parlo o dove filmo i miei animali, io ho tradotto il titolo e la descrizione in 130 idiomi, ebbene, video che avevano ricevuto in otto anni, dalle 80 alle 200 visualizzazioni adesso ne hanno più di mille quindi eh, tradurre titolo descrizione e mettere sottotitoli ci sono molti tutorial in youtube eh, su come fare tutto questo naturalmente non dovevo dire la piattaforma perché sto trasmettendo a 8 però vabbè ma buonasera a tutti eh, buonasera giorgio Scano. Non rispondere già una missione, è incoerente andare e stare dietro canali basati sull'iscritto ricambi e poi dire altrove che si è contrari. Buona continuazione di giornata, San. Eh, buonissima eh, continuazione di giornata. Io quando guardo i video dei miei iscritti, commento sempre e lascio il like benissimo grazie angelo conte eh, allora commentami che ne pensi eh, quando questo video, video questa sarà sarà finita Circa la la di, eh, eh, di Di Di Facebook, Instagram e Di Di intanto mi seguono tre persone due da youtube e una dal canale viola che poi mi sembra che adesso si possa dire il nome del canale viola nel canale rosso giorgio scano condividete la live sui vostri social grazie giorgio scano ciao The golden gigan ASRM, ciao carissimo amico, come stai? Da molto tempo che non ti trovo su una mia live. Sono contento di vederti. Allora, che ne pensi? Eh, The golden gigan sulla caduta de de delle reti sociali di Mark Zuckerberg che hanno determinato un tonfo nella borsa, valori e anche. In altre reti sociali perché tutti in fuga dalle reti sociali. Ciao, sei giapponese? No, no, Paul Coddio. Eh, immagino che tu sia sì, dal, dal se quello è il tuo cognome. Mi spiace deluderti, ma sono romano di Casal Paloco. E eh, che ho preso rifugio in un tempio buddista nell'anno 92, il Tempio buddista Zongkwan, che probabilmente è la traduzione cinese di Zongkapa, che fu un maestro mahayana del Madhyamika e E quindi il mio nome Santen. È un nome di rifugio buddista cinese poi gli ho messo chan nel passato gli avevo messo cin ting e altri però ho visto che chan funziona meglio e poi è il cognome più diffuso in cina però no eh, sono italiano eh, infatti i genitori di genitori occidentali Potrei dire di avere un lontano bisnonno parente di Bruce Lee, me la tirerei. Insomma, allora, Giorgio Scano, lasciate like! No, non si può dire a ah, bene. Allora, meno male che non l'ho detto ancora. Ma si può dire il canale rosso nel canale viola? Beh al limite che mi fanno, mi demonetizzano questo video. Paolo chiodo, sì, io sì, ah bene, mi fa piacere. Codio con di Scusa se pronuncio male il tuo nome, avevo cercato di studiare idioma nipponico. Ma dopo tre mesi non riuscivo ancora a scrivere i katakana e gli hiragana. Tutto bene, grazie. Dice il nostro amico The Golden Gigan. asrm che bello che eh, stream yard! Ti può mettere far mettere in evidenza eh, i messaggi la chat. Sono preso un po' tra mille cose da fare, non so cosa dire. No, stavamo parlando così tanto per parlare di quello che è successo nelle reti sociali: tutto il casino. Giorni fa, no, delle reti sociali di Mark Zuckerberg che sono cadute giù in picchiata come uno stuca sabbattuto. Giorgio Scanu, comunque, il tuo nome metto. Sant'En va bene, va bene. Consigli tuoi sono buoni, grazie. Angelo Conte, non ci capisco nulla di tutto questo che è successo. È semplicemente è che sono caduti i server di Mark Zuckerberg e non ha, non hanno funzionato le sue reti sociali. Sei anche tu sul canale Viola? Sì, sì, naturalmente. E adesso dal canale Viola mi sta seguendo una persona. Purtroppo Bisogna avere una media di tre persone che ti seguono negli stream e io invece ho trasmesso così tanti stream che, anche se a volte mi hanno seguito in dieci per poco tempo, si diluisce il, la media. Capito? Si può dire rosso e viola? Ah, va bene. Si può anche fare vedere. Mi sembra eh, io ormai che, che non posso cancellare questa live. Ormai ho detto mi sembra i due nomi. Vabbè, comunque, che succede se dici i nomi, caro Angelo Conte? Che si può dire rosso e viola? Io vedevo de, degli streamer che facevano vedere un cuscino con l'icono dei rispettivi canali. Grazie, Giorgio Scano per condividerla anche tu. Magari fallo nella family. Vedere quanti vengono subito a guardarmi, perché dicono che bisogna essere eh, familiar friend family friend, e invece i primi a non esserlo, sono loro. Allora voglio vedere quanti della family vengono, anche perché mi sembra che a volte acquisisce uno con una connotazione un po' sinistra. La family era quella che aveva fondato, eh, Charles Manson. Con le sue figlie spirituali ah bene ci sei anche tu sul viola benissimo allora non mancherò di seguirti ci seguiremo a vicenda mi fa molto piacere infatti faccio questa live a reti congiunte e poi voi basta che cerchiate in eh, google per esempio o in altri motori di ricerca ma in google funziona meglio sant'En chan e scoprirete scoprirete eh, quante persone e questo, no, quante persone quanti account ciò anzi ve lo metto vediamo se vi posso mettere un link adesso sto trasmettendo anche su piattaforme sociali che non possono chattare qua e per fortuna che dopo la caduta adesso si è recuperato tutto perché ecco qua ci sono addirittura tre miei video che stanno in crescita da quando io sottotitolo e mi raccomando sottotitolate i vostri video magari se potete in 130 idiomi come faccio io giorgio scano comunque il tuo nome metto santena vediamo un po dove eravamo rimasti Intanto lo condivido ancora ci sono pure io sul viola il viola potrebbe essere la, la, la, la fiorentina non lo so comunque gli altri streamer non lo dicono ecco qua se vedete se fate clic su questo link troverete troverete eh, ci sono anche due piattaforme di video che ultimamente stanno in una più totale decadenza sì lo so io sul viola ero riuscito a diventare affiliato ma poi ho smesso di stremare e perché il viola il viola ha delle restrizioni peggiori del rosso, nel senso che deve avere un promedio di tre spettatori e quindi significa che magari se stai al primo stream e c'hai tre o quattro spettatori per tutto il tempo in chat che comunicano allora ti va bene ma se tu di video ne hai caricati 10 20 come ho fatto io nell'ultimo mese 30 che poi si vanno cancellando io per quello nel 2017 avevo aperto il viola mi sembrava anche prima ma non lo capivo come funzionava cercavo il video e non c'era più perché io con il rosso Posso fare un video quando voglio. Invece con il viola, dopo 14 giorni si cancella. Se tu hai attivato la funzione, conservare eh, vecchi stream, perché se non hai attivato quella funzione, per di più, non si conserva nulla, neanche 14 giorni. A me mi si conservano per più tempo, si vede in onore alla mia anzianità lì dal 17 eh, ho iniziato a, a caricare adesso e ho visto come funziona ma ecco eh, devi avere un promedio di tre persone a live per eh, per tutti i video e allora eh, te si rovina il promedio più live fai e me meno persone ci sono più stream e allora poi a un certo punto per recuperare dovresti avere non so 80 persone insieme chattando e questo è quasi impossibile per la maggior parte delle persone per quello adesso ho capito che nella piattaforma viola stanno addirittura ore 5 8 20 ore fanno delle maratone perché più tempo eh, stai lì e più spettatori puoi avere in diretta pensa che io addirittura ho fatto due maratone una di otto ore e una di 14, e ti dirò di più nel canale viola più durano e più guardano eh, e sai che ho fatto io semplicemente ho lasciato la web camera accesa e in pratica non c'ero quasi mai nulla davanti e così ho iniziato il mio ciclo live stream just chat without talking quindi eh, è solo uno stream di chat senza parlare e quelle l, l, l, quegli stream di 8 il primo e di 14 ore il secondo lo hanno visto eh, quasi un migliaio di volte poi si sono cancellati perché sono passati 14 giorni e ne ho fatti altri, ma più dura nel canale viola uno stream e più l'attenzione anche se non c'è nessuno. O se metto il, il mio girafino di peluche come potete vedere, c'è un girafino di peluche Se io metto il girafino di peluche in questa sedia, da gaming attira più l'attenzione a che non ci sia nulla e quindi più dura lo stream in, eh, nel canale viola e più attira l'attenzione perché vogliono vedere che cosa è successo in un qualsiasi momento delle 18 ore. Ma magari uno ha tenuto la webcamera accesa come succede anche nel canale rosso che io conoscevo nella piattaforma rossa che io conoscevo una che faceva stream di 24 ore che poi rimangono solo 12 ore salvate e semplicemente metteva la camera fuori dalla a, a filmare fuori dalla finestra di un appartamento che stava al piano 23 in shanghai e così aveva tantissime visualizzazioni durante la live angelo conte io e un po che non saremmo avevo 8 spettatori mi sono demoralizzato beh comunque sei diventato un affiliato giorgio scano ciao nico angelo conte furbo e eh sì io già avevo tratto ispirazione da quella eh, che pubblicava nel canale rosso proprio per fare eh, iscritto ricambi e queste cose qua e, e lei molte volte non era presente nella chat ma metteva a filmare fuori dalla finestra tu puoi mettere eh, io ho visto anche altri casi del genere di video che durano ore e ore per esempio gente che dorme adesso è anche la tendenza nel canale viola e si filma mentre dorme cioè poi si alza va al bagno si veste esce dalla stanza ritorna va a lavorare la live continua diciamo è un in the real life i, i t i tl, in the real life che, che non ha di per sé né una trama né un discorso già si può prescindere da, dal contenuto già si può trascendere dalla trama già si filma per il gusto di filmare si guarda per il gusto di guardare e quindi voglio dire nella vita di tutti i giorni mi vuoi guardare spontaneo allora magari mi metto una webcam in cucina Preparo da mangiare, mi siedo, mi servo, accendo la tele, magari qualcosa che non è protetto da copyright come il telegiornale e tu mi stai guardando pranzando o cenando, che ho cucinato mezz'ora, poi mi guardi mezz'ora mangiando e poi me ne vado e poi magari se c'ho delle webcamere eh, wifi per la casa mi guardi che ho entrato in camera da letto in biblioteca a leggere o dove sia o magari in un monolocale la stessa webcamera se c'hai un kitchenette eh, può filmare tutto escludendo il bagno giorgio scanu Santen e eh giorgio Io faccio questo solo per far vedere i miei giochi non ho intenzione di fare nient'altro beh chiaro comunque ti consiglio anche se non parli nei giochi anche se non ci sono voci da tradurre cerca di tradurre almeno dei video più visti il titolo in vari idiomi basta che entri nel traduttore di google metti il titolo e poi vai in idiomi nel video e scrivi tradotto cioè tu scegli l'idioma eh, io metto 130 perché l'idioma deve corrispondere tra quelli che riconosce eh, il canale rosso e quelli che riconosce il traduttore in linea allora eh, prendi per esempio tedesco e lo stesso titolo lo metti in descrizione boom accetti e allora anche se non c'è un, eh, un dialogo sottotitolato per esempio se si interessano del titolo del gioco col quale giochi e poi magari hai anche delle parole perché il titolo deve essere di coda larga cioè includere quanti più risultati possibili di ricerca allora vedrai che dalla Germania, dalla Groenlandia, dalla Svezia, dalla Thailandia, aumenteranno le visualizzazioni dei tuoi video. Metto le mie musiche. Ah, benissimo. Ah, sì, me, per un momento mi ero scordato. E beh, appunto, metti il titolo. Eh... Il titolo lo metti anche come descrizione scegliendo vari idiomi tedesco francese inglese thailandese irlandese a me mi funziona molto con gli idiomi asiatici si vede perché leggono conoscente chan perché guarda che quando cercano dei contenuti musicali non è che che stanno a cioè loro trovano direttamente il tuo video con il loro idioma se sono filippini, thailandesi, indonesiani, cinesi, iraniani. Lo trovano con il con il loro idioma, quindi è più raggiungibile da tutte le parti del mondo. Sera a tutti, sera Giorgio Scanu. Ma allora, che ne pensate dell'argomento che vi ha portato qua della caduta delle reti sociali di Mark Zuckerberg? Che è successo secondo voi? Ci sono dei cospiranoici che dicono che addirittura è stata una hacker adolescente di 12 anni, altri che dicono che sia stato o l'intelligenza russa o i servizi segreti cinesi o coreani. Ma Zuckerberg ha detto che è stato eh, cattiva manutenzione, che hanno dovuto cambiare le, i server che è venuto tutto a scatafascio per non usare un altro termine e io mi devo sempre moderare dal nominare le piattaforme perché anche nominando le sue mi sembra che non faccio un eh, una gran cosa che piace alle altre reti sociali voi cosa ne pensate ditemelo qua nella chat e soprattutto eh, mi raccomando se volete seguirmi in tutte le mie reti sociali, cercate fate click su questo link. Che vi metto adesso. Che è una ricerca sul web di Sant'Enchan e troverete. Troverete perché chi cerca trova. Tutti i luoghi dove io sono presente, tutte le reti sociali, tutti i miei blog, tutto, di tutto. Grazie. Proverò allora. Go Go, fai due spettatori da mesi e mesi ma perché non la smetti e fai cose serie? grazie caro amico È evidentemente che sto iniziando a fare cose serie perché fra uno di quei due spettatori ci sei tu ci sei tu se non fossero cose serie tu staresti qua quest'ora eh, non lo credo proprio quindi, evidentemente, caro amico, credo che sei un amico no, no, non altro, evidentemente faccio cose serie, eh, se no, non te ne saresti importando, voglio dire, poi faccio anche quello che posso. Comunque, tanto per dire che faccio cose serie. A luglio 2021 caro amico gogo mi sono potuto comprare questo cellulare di gamma bassa che poi per me in confronto al cellulare che continua ad avere comprato a fine del 15 che è del 14 il motorola moto it seconda generazione che è un cellulare potente di alta gamma del 14 della motorola questo cellulare il motorola moto e 7 e power grazie ai 98 dollari che mi ha dato la piattaforma rossa non so se l'ho nominata prima perché mi sfugge e ho potuto prendere questo cellulare quindi tanto seri le cose che faccio non saranno ma diverteranno e, e il cellulare e questo che la piattaforma rossa ma, ma finanziato con 98 dollari e monete capito e quindi eh, è bello questo cellulare no l'altro già diventava obsolescente guardate che batteria che ha 5.000 mAh di batteria già migliore camera fotografica già la la camera selfie 5 megapixel e non di 2 e quindi eh, non sono serie le cose che faccio e eh, vabbè però insomma angelo conte grazie proverò ciao caro amico Giorgio Scano prima mi è scappato il nome della piattaforma rossa Sono venuto solo per dirti questo, ora me ne sto andando. Ah, va bene, eh, mm, vabbè, vabbè, però hai sentito quello che ti ho detto io, no? Che se fossero cose magari troppo serie tu non vendresti, oppure vendresti perché sono cose troppo serie, non lo so, caro amico Gogo. -Go. Però grazie al fatto che sono quello che sono le cose che faccio, la piattaforma rossa eh, mi ha fatto comprare dandomi a luglio 2021 98 dollari e monete e questo cellulare capito capito con le cose che non sono serie eh, che cosa ho fatto ho comprato un cellulare ho comprato due giorni di durata la batteria capito e c'ha otto nuclei uh, e non 4 eh, non so è un cellulare di gamma bassa che è più alto della gamma alta che avevo prima e... e poi insomma la piattaforma rossa consiglia i miei video a sempre più persone proprio perché non sono seri e sarà per quello andavano twitter e telegram e va bene and andavano ma quando andavano c'è stato un blackout totale vabbè ma twitter è una cosa ah, sì eh, sì poi sono collassati per il numero di persone che ci sono entrati dentro però non, non, non appartengono allo stesso padrone 98 dollari in quanti mesi faresti di più andando a raccogliere arance una settimana caro gogo -Go. Eh, va bene, va bene, c'è ragione, ma eh, io ho riavuto la monetizzazione, l'ho riavuta nel 2020 e quindi sì, certo, magari mi davano 98 dollari al giorno. Ok, ok su Google. Ah, bene si va su google si va a cercare qua ma per fortuna ma per fortuna caro gogo -Go, che ci sono persone come te che mi aiutano mi aiutano a non raccogliere arance sotto il sole coccente E mi seguono e mi seguono anche se mi vogliono criticare mi seguono perché come diceva il grande oscar wilde o bene o male l'importante è che parlino di me cioè che vengano nelle mie live a parlare male di me o a criticarmi non è la prima volta eh, vabbè si incentiva il dialogo il discorso la confrontazione ed è bene ed è bene capito è un bene perché eh, se no non c'è crescita adesso siete solo una persona trovato trovato benissimo trovato io intanto ne approfitto perché nella piattaforma viola dopo tanto tempo sto caricando del contenuto per quello mi ero deciso perché io di solito nella piattaforma rossa carico un video la settimana altrimenti non ha tante visuals anche se ultimamente guardano i miei video per le ricerche i risultati di ricerca che non per eh, eh, non sono gli iscritti perché gli iscritti sono solo il 2 o il 3 per cento che guardano i miei video io mi sono stancato di fare visual per vi, views per views invece il 98 per cento del mio pubblico trova i miei video con i risultati nei risultati delle ricerche ecco perché io ho iniziato a sottotitolare quanti più video possibile anche vecchi in eh, 9, 130 idiomi così appaiono nei risultati di ricerca di moltissime persone nel mondo ecco qua trovato benissimo che hai trovato giorno Scanu. Che hai trovato mi piacerebbe saperlo. Comunque da molto tempo che non facevo una live parlata nella piattaforma Viola, e adesso siete in tre ridistribuiti fra le quattro piattaforme che possono eh, chattare. Naturalmente, non so se, se ci sarà anche su Lucellino il mio... adesso cerco, ma mi fa piacere che, che mi seguano anche nella piattaforma russa. Seguono addirittura da lì una persona forma russa, una piattaforma. della una persona dalla piattaforma dalla social russo, no, adesso no, se n'è andato. Adesso uno dalla F, uno dalla F, uno dall'icono rosso, uno dalla piattaforma viola. Adesso due dalla piattaforma rossa. Amico mio, non cancellare la live. Ah, quindi non mi penalizzano se Vediamo no, da Lucellino e eh... eh, da Lucellino vedere c'è un link. Si vede che che mi dovevo riscrivere. Che strano. Ah no, guarda, si sì si si può vedere sì senza entrare ho fatto clic si vede perché ancora non è finita la live ho fatto click sul link si vede dall'uccellino stesso il mio il mio video e quindi anche nella piattaforma russa e mi raccomando però l'origine di tutto questo di tutto questo Giorgio Scano, io sono per la pace e anch'io e chi non è per la pace. Allora, mi raccomando. Qua adesso c'ho quattro che mi seguono. Uno della, della F blu. 2 dalla piattaforma rossa uno dalla piattaforma viola mi raccomando ditemi che cosa ne pensate della caduta mondiale delle reti di mark zuckerberg delle reti sociali e come questo possa affettare questo monopolio o questo oligopolio La comunicazione mondiale perché se sarebbe stato una qu qualche cosa più serio, come rimanevamo senza comunicazione, sarebbe stato qualcosa che avrebbe potuto danneggiare addirittura le istituzioni pubbliche e private, gli stati, una mancanza totale di comunicazione. Ecco che una sola persona o corporazione non si possono impadronire di tutte le reti sociali e di comunicazione del mondo perché altrimenti rimarremmo senza la capacità di comunicarci nell'intero orbe e allora voi cosa ne pensate cosa ne pensate di quanto sta accadendo nell'intero mondo fatemelo sapere fatemi sapere se veramente per voi è importante che, che si come vogliono fare negli stati uniti il senato degli stati uniti eh, la camera alta e bassa degli stati uniti il presidente joe biden che vogliono regolare le attività dei social media non per imporre una censura ma per evitare che per esempio un mark zuckerberg qualunque arrivi a comprarsi il giorno del domani tutte le altre reti sociali e, e quindi che le accentri in un unico luogo e quindi che addirittura i bancomat i pagamenti elettronici e tutto dipendono da lui, e poi se attaccano la sua organizzazione e fanno collassare tutto o c'è un incendio, si brucia tutto, e in pratica il mondo rimane paralizzato senza più poter fare una sola operazione bancaria o mandare un messaggio o fare una chiamata telefonica perché magari si sarà comprato pure le operatrici telefoniche di telefonia cellulare quindi voi cosa ne pensate bisogna fare qualcosa per impedire l'accorpamento sempre più eh, eh, bagordo di reti sociali o va bene così poi io avevo trovato anni fa un'applicazione molto interessante che diciamo funziona come la radio dei camionisti o le, le radio amatoriali degli anni ottanta dei marconisti no non vi faccio il nome ma succede che eh, senten io condivido con tutti grazie giorgio scanu succede che eh, in questa radio eh, che funziona un po come la radio dei camionisti le radio amatoriali di un tempo di prima di internet c'è gente che è molto pittoresca da tutte le parti del mondo ma soprattutto dall'italia che magari sono dei camionisti sono delle persone che non hanno un cavolo da fare ma dicono molte parolacce e allora vorrei fare una reaction magari parlando con questa gente, però il video lo dovrei mettere per persone maggiori di 18 anni, perché in una di queste dicono cose orrende, ma ehm, ecco parolacce, paroline, che poi mi censurano il video mi o mi penalizzano il canale e io non vorrei. allora che posso fare allora avevo in mente di eh, di me, fare un video reaction per adulti in modo che non ci siano pubblicità che chi lo guarda deve informare sulla sua età perché ripeto è un'applicazione che funziona come un vuol talkie una radio marconista per i più anziani sanno che cosa significa. Un baracchino per i baracchini, devi avere la licenza, ti danno un numero, ti danno un patentino, devi fare degli esami, poi devi occupare delle frequenze soltanto il tempo necessario. Invece, con queste applicazioni che circolano su Android, eh, puoi dire quello che vuoi. Eh, puoi fare quello che vuoi, puoi dire parolacce e non c'hai censura interagisci sempre Giorgio Scano grazie mille carissimo amico adesso mi sembra che sei rimasto il solo col quale interagire allora dicevo eh, se voi finita questa live mi dite se volete che io faccia questo programma facendo una reaction magari la farò in differita magari non sarà una live ma farò un video che poi caricherò io non sono mai volgare no non dico che tu devi dire volgarità Dico che c'è un'applicazione per il cellulare che emula la radio dei camionisti e la gente si esprime come camionisti o scaricatori di porto, con tutto il rispetto parlando, per i camion e per il porto, che il porto è molto buono come bibita. No, ma a parte scherzi. È un'applicazione dove la gente si abbandona a qualsiasi tipo di esteriorizzazione. Perché non c'è controllo? Allora io vorrei fare una trasmissione del genere. Eh... Ah, ok, la radio, i baracchini, esatto. Questa è un'applicazione che emula i baracchini dei marconisti, ma non lo è perché non, è, non devi prendere nessuna licenza devi scaricare l'applicazione e poi scegliere il paese e dare dati tuoi io i dati miei non li do poi mi metto come santen chan non do la geolocalizzazione e mi sembra che puoi cambiare a meno che non rassetti i dati del eh, eh, dell'applicazione puoi dare il tuo nickname una volta al mese una volta non so quanto tempo non lo puoi cambiare spesso o lo puoi cambiare due volte al mese abbiamo superato da 18 secondi l'ora di trasmissione e questo mi viene bene perché ultimamente non faccio cose durature nella piattaforma viola invece in quella rossa eh, da due o tre giorni questo lunedì è partita una premier e io non volevo caricare nella piattaforma rossa ma succede succede che eh, ultimamente vedono i miei video perché li trovano nella... nei risultati di ricerca e che stavo a dire che ormai abbiamo parlato di tante cose che non hanno nulla a che vedere con io le seguivo quelle radio avevi le applicazioni nel cellulare cambiamo un po la grafica cambiamo un po vediamo No, questa non mi piace. Beh, adesso vi devo abbandonare. Ho capito. Prova. Grazie mille, amico mio. Eh? Ciao ciao a tutti per avermi seguito. Grazie. Ciao.